Senza tregua, <ride> ragazzi! Allora, commercello che si sta prodigando per la grigia fuoco e poi passarelle e cose varie, gricia spigia, famosa varie. di me le sono mangiate quindi tutte Marcello se ne mangiate poi vi faccio vedere. Sì, vedere. Facci la mangio lì! Ottimo! Ah, ah. Eventi importanti! Ho attraversato dall'altra parte mentre io attraversavo anch'io nella stessa direzione! Arriga ecco più... qua! Ah, Venga. sono io, grida! Ah, bene! Hai capito che qua! Però... Ragazzi l'amore mi raccomando, mi raccomando bisogna operata a notte mm. dei che... camp